Allora innanzitutto vorrei farvi fare un applauso per un mancini che portato il mare, è rimasto, ha cercato il mare per noi. Soprattutto sono anni che ci conosciamo, sono anni che quando ci vediamo a Roma. No, ci siamo incontrati a Roma, vi dico. Quindi niente, era il momento di ritornare. Bene, noi siamo felicissimi di stare qui insieme a Bruno Mancini, a Benito Corradini e a tutti voi.